hanno parlato molto bene di voi ho provato e la cosa è andata benissimo dente non più solido, inizialmente ero preoccupata, poi tutto si è svolto nella più perfetta normalità senza, senza problematiche di alcun tipo, I, i denti sembrano i miei, tutte le altre soluzioni prese in precedenza erano molto provvisorie. mi sentivo a disagio perché non riuscivo a trovare una soluzione soddisfacente per, per tutto quanto e conseguentemente eh, lavoravo anche con difficoltà e quindi questa cosa per me ha cambiato di nuovo la vita, torno proprio ad essere quella di sempre, che sta in mezzo agli altri, che sta tranquilla insomma. assolutamente tollerabile senza, senza problemi si può gestire benissimo mi sono sentita seguita avevo bisogno di, di qualcuno che mi supportasse in questo modo insomma lo rifarei perché sono tranquilla e quando hai la sicurezza di chi lo fa sei a posto e riesce di nuovo a stare davanti agli altri con gli altri la è perfetta si è rigenerata bene quindi proprio eh, perfetto. Mi sembra di vivere un altro pianeta. Diciamo che sofferenza non ce n'è stata, cioè nel momento dell'intervento tutto a posto, quindi boh, il mio tessuto era parecchio compromesso, quindi quella era una cosa anche da tenere presente. e Invece proprio niente, e infatti non ho dovuto neanche usare poi gli di dolorifici più di tanto, anzi proprio quelli prescritti e boh la competenza, il fatto di essere sempre seguiti e quindi per ogni minimo problema, anche su un problema che ti crei tu perché non sai esattamente la cosa, sai di avere comunque sempre una risposta, una risposta pronta, non sei mai lasciato da solo. Poi il risultato estetico finale che per me era inaspettato.